da parte di tutti i soci del Club Alpino Italiano, a tutti i volontari di Ampas, con la certezza che queste macchine porteranno conforto, attenzione, solidarietà. Da tutti i volontari, da tutti gli operatori dell'Ampas, delle 950 associazioni, grazie, grazie davvero, e queste macchine serviranno soprattutto ai cittadini delle zone più disagiate, delle zone più Ecco la spesa. Grazie, siete gentilissimi. Senza di voi non so cosa farei, veramente. Buona giornata. Grazie Alla mille. Alla prossima. Grazie. Grazie.